8 novembre 1888. Viene trovato il corpo dell'ultima vittima accertata di Jack lo squartatore. Si tratta di Mary Jane Kelly, una prostituta, come tutte le altre cinque donne uccise brutalmente dal serial killer londinese. Il primo efferato delitto risale al 31 agosto 1888. Thank you.